Sport per tutti. 5 azioni come le dita di una mano. Living Lab regionali. Sport e attività fisica per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030. Dimensione sociale dello sport, dimensione ambientale, dimensione economica. Coinvolgimento degli stakeholder e del partenariato istituzionale, sociale ed economico animatore sportivo territoriale azione sportus facilitare l'accesso alla pratica fisica e sportiva di tutte le persone benefici fisici e psichici di promozione umana e sociale con particolare attenzione ai soggetti più a rischio di esclusione attivazione di profili con competenze specifiche per la pianificazione organizzazione e realizzazione di attività voucher sport per tutti azione sportus Valorizzazione della pratica motoria e sportiva nel processo di riattivazione socio-economica post-Covid-19. Avviso pubblico nazionale per l'erogazione di un contributo individuale di 100 euro per facilitare l'accesso alla pratica sportiva, spendibili presso ASD e società sportive del territorio. WISP for Sustainability, mobilità semplice. Iniziative WISP per aumentare l'impatto dello sport e dell'attività fisica sui processi di sviluppo e rigenerazione urbana sostenibile. Valorizzazione della mobilità sostenibile e dolce per l'accesso alle attività secondo l'approccio casa-lavoro-scuola-sport. WISP for Sustainability – mobilità e sperimentazione. Realizzazione di tre piani esecutivi per la mobilità sostenibile e dolce casa-sport, scuola-sport, lavoro-sport – in tre impianti sportivi a Roma, Casalecchio di Reno, Bari. Per la sperimentazione sarà utilizzata una piattaforma che contabilizzerà i chilometri percorsi per raggiungere gli impianti sportivi attraverso modalità sostenibili e dolci.